con poste che blocca la cessione per le spese 2021 e caos per gli incapienti. E poi ancora il decreto prezzi del superbonus, a che punto è la pubblicazione del testo in gazzetta ufficiale. Si continua con la chirurgia estetica, al costo si applica l'IVA, esenzione solo per gli scopi di diagnosi, cura e guarigione. E a seguire il bonus verde, quali sono le spese ammesse, il MEF fa chiarezza. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il reddito di cittadinanza. Rinuncia per evitare la decadenza, le istruzioni per chi è senza Green Pass. Infine, uno sguardo alla sezione dedicata all'economia dal Corriere.it. Iniziamo la nostra rassegna stampa con una notizia su Superbonus e Bonus Casa. Poste blocca la cessione per le spese 2021 e caos per gli incapienti, fa il punto Anna Maria D'Andrea su Superbonus e Bonus Casa, dal 7 marzo 2022 è riaperta la piattaforma di poste italiane che tuttavia blocca la possibilità di optare per la cessione del credito per le spese del 2021, in vista della scadenza del 7 aprile per gli incapienti si fa in salita la strada per il recupero della spesa sostenuta, c'è appunto uno stop, di eh, poste italiane su super bonus e bonus casa il recupero in salita per gli incapienti per chi aveva optato per la cessione del credito tramite poste italiane relativamente alle spese sostenute nel 2021 il blocco causato dagli interventi legislativi in ottica antifrode rischia ora di far perdere una quota del bonus spettante se da un lato dal 7 marzo 2022 è stata riattivata la piattaforma per la cessione del credito Dall'altro poste italiano ha introdotto limiti e condizioni più stringenti e tra questi vi è lo stop all'acquisto dei crediti maturati a fronte di spese sostenute nell'anno 2021. C'è cioè, quindi una doccia fredda oggi per chi si vede rigettare le pratiche e eh, si trova a dover fare i conti con la scadenza del prossimo 7 aprile. Questo è infatti il termine ultimo per l'invio della comunicazione per la cessione del credito all'agenzia delle entrate e i tempi per individuare nuovi operatori interessati all'acquisto delle somme sono quindi stretti. L'unica via appare quella dell'utilizzo della prima quota della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi 2022 per poi effettuare la cessione del credito per le rate successive derivanti dal super bonus e dai bonus casa una possibilità che però lascia fuori gli incapienti che rischiano di perdere una parte del credito maturato in relazione alle spese sostenute appunto nello scorso anno continuiamo sempre sul tema delle agevolazioni edilizie in questo caso il decreto prezzi super bonus a che punto è il testo in pubblicazione in gazzetta ufficiale per quanto riguarda il decreto prezzi super bonus quando sarà pubblicato appunto in gu il provvedimento del mite firmato lo scorso 14 febbraio si attende da quasi un mese stando a quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 la misura con i limiti di spesa per le agevolazioni edilizie doveva essere approvata entro lo scorso 9 febbraio quindi si attende ancora da tale data nella bozza precedente all'approvazione è prevista una finestra temporale di 30 giorni prima dell'entrata in vigore del testo da quando verrà pubblicato in gazzetta ufficiale una data che è ancora incerta ci spostiamo sui chiarimenti relativi alla chirurgia estetica al costo si applica l'iva esenzione solo per scopi di diagnosi cura e guarigione l'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sui chiarimenti relativi alla chirurgia estetica con IVA sul costo degli interventi è possibile applicare l'esenzione solo se le operazioni hanno finalità di diagnosi, cura e riabilitazione non ci sono dubbi interpretativi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha eh, risposto sul punto durante le interrogazioni del 10 marzo scorso al Senato e poi per quanto riguarda il bonus verde quali sono le spese ammesse anche in questo caso il MEF fa chiarezza e l'articolo è di Anna Maria D'Andrea. La detrazione fiscale del 36% riconosciuta entro il limite di spesa di 5.000 euro spetta per l'intervento nel suo complesso. A fare chiarezza su quali sono i costi agevolabili è il MEF nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze alla Camera dell'8 8 marzo 2022. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il reddito di cittadinanza. Rinuncia per evitare la decadenza. Con le istruzioni per chi è senza Green Pass, anche in questo caso l'articolo di Rosi Delia sul reddito di cittadinanza e quindi la rinuncia per evitare la decadenza. Dal Ministero del Lavoro. Ci sono i chiarimenti sulle regole da seguire e sulle date di scadenza degli obblighi per chi è senza Green Pass e partecipa ai progetti utili per la collettività. I dettagli sono nella nota 2003 del 7 marzo scorso. Diamo poi un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre con scaffali vuoti nei negozi, spesa razionata dall'olio al pesce, cosa potrebbe mancare. E poi ancora lo sciopero dei pescherecci, olio di semi razionato al supermercato, accise per la benzina e il gasolio e l'ipotesi di taglio, cosa sono e quanto impattano sul prezzo finale. E poi il caro bollette le nuove misure, tetto ai prezzi di luce e gas, meno illuminazione pubblica e stretta sul riscaldamento. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è intitolato Inflazione, la differenza tra Stati Uniti ed Europa e cosa cambia per BCE e Fed è di Diana Cavalcoli e fa un po' il punto sulle differenti misure che sono state prese rispettivamente dalla BCE e dalla Fed in relazione all'inflazione eh, dilagante che supera i 5 punti percentuali sia in Europa sia negli Stati Uniti. Da un lato l'Unione Europea ha garantito che i tassi rimarranno invariati, per quanto riguarda invece gli Stati Uniti verranno previsti degli aumenti graduali. I dettagli di eh, questo articolo e degli altri contenuti sono sul Corriere.it e vi invitiamo ad abbonarvi per poterne fluire in maniera integrale.